Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video true crime Vi siete mai trovati di fronte a un caso che vi è rimasto in mente anche molto tempo dopo l'accaduto? Il caso di oggi è proprio uno di questi e come me ci sono state tante altre persone che sono rimaste estremamente colpite da questo caso. Cosa ha reso questo caso così famoso? Infatti non è tanto il caso in sé per sé, ma la reazione che hanno avuto i media e soprattutto il pubblico di fronte a questa atrocità di questo caso infatti a dieci anni di distanza se ne sta ancora parlando l'anno era il 2004 quando internet non era ancora come lo conosciamo oggi sembrava una mattina come tante e chi avrebbe mai potuto prevedere quello che di lì a poco sarebbe successo perché quel giorno del 2004 la sorte di due famiglie cambiò per sempre si parla di Natsumi e Satomi che erano due amiche da tempo condividevano un sacco di passioni e giocavano nello stesso team di basket quello che però molti ignoravano tuttavia era che tra le due era sorto un bisticcio alcuni giorni prima si tratta di studentesse delle scuole elementari in quegli anni nel 2004 non si poteva parlare con le altre persone attraverso i social tuttavia c'erano dei forum in cui la gente poteva lasciare determinati messaggi su determinati argomenti e benché non fossero sofisticati come i social media che abbiamo oggi si poteva comunque comunicare attraverso queste piattaforme Satomi ha detto un sacco di cose piuttosto pesanti a Natsumi attraverso questa piattaforma appunto facendo dei commenti non proprio carini sul peso dell'amica si sa quando si è bambini delle elementari ogni tanto si fanno questi scherzi ci si prende in giro non che sia una cosa positiva però solitamente la maggior parte di questi besticci si risolvono tuttavia questo non era sicuramente il caso di Natsumi infatti andò a scuola portando con sé un taglierino le lezioni della la mattina si svolsero normalmente, tuttavia durante la pausa pranzo chiese alla sua amica Satomi di seguirla in un'aula vuota. Una volta arrivate nell'aula Natsumi attaccò Satomi alle braccia e infine le tagliò la gola. Natsumi dopo aver visto la bambina smettere di respirare la colpì alla testa con un calcio per assicurarsi che non fosse più in vita. Subito dopo tornò alla mensa ricoperta di sangue Gli insegnanti accorsero e pensavano che la bambina si fosse fatta male Ma ella rispose che quello non era il suo sangue Ovviamente gli insegnanti non potevano credere a quello che questa bambina stesse dicendo Chiamarono anche la polizia che erano rimasti sotto shock nel vedere quello che era successo La telefonata più difficile hanno detto che è stata quella al padre di Satomi che Stava andando al lavoro quando gli è arrivata questa telefonata Precedentemente la sua moglie era venuta a mancare per via di un cancro. In un'intervista ha detto che non poteva immaginare la sua vita senza sua figlia. La bambina che ha commesso questo fattaccio invece, Natsumi, hanno detto che si era subito pentita di quello che aveva fatto, si era resa conto che aveva fatto una cosa terribile. La portarono in ogni caso alla polizia dove praticamente la bambina Smise di parlare e non voleva mangiare assolutamente nulla di quello che le venisse offerto Tra l'altro hanno detto che ha pianto molto quella notte La mattina seguente accettò di mangiare un po' di pane e del succo E finalmente confessò i motivi per il quale ha scelto di fare quello che ha fatto alla sua amica Vi ricordo che questa bambina aveva solo 12 anni I media erano ovunque su questo caso e c'era chi voleva giustizia per Satomi e chi invece cercava di capire cosa avesse portato una bambina così giovane a compiere un atto di tale violenza nei due mesi precedenti al processo gli investigatori cercarono di scoprire di più sul passato di Natsumi per capire se ci fosse stato qualcosa che ha portato questa bambina a compiere questo atto i suoi voti stavano peggiorando nell'ultimo periodo e per questo aveva lasciato il team di basket per concentrarsi di più sui suoi studi e sembra come se si sia sentita una forte pressione Addosso per poter mantenere i suoi risultati alti a scuola inoltre sembra che avesse una vera e propria passione per tutto quello che era horror quindi manga, anime, film che sicuramente non erano adatti per una bambina 12 in particolare lei si era interessata a questo film chiamato Battle Royale che forse alcuni di voi conoscono è anche uno dei film che ha ispirato Hunger Game anche se in realtà questo a sua volta era ispirato da una storia finlandese mi sembra comunque questo film tra l'altro con un Kitano Takeshi fantastico in questo ruolo in cui praticamente una serie di studenti si ritrovano su un'isola e devono uccidere altrimenti saranno uccisi e può sopravvivere soltanto uno studente di quella classe vi consiglio di vederlo perché è veramente un film interessante inoltre hanno scoperto che questa bambina Natsumi già in precedenza aveva attaccato altri studenti e si era portata degli oggetti pericolosi a scuola ovviamente questo caso ha sollevato un sacco di questioni su cosa è appropriato far vedere a determinati bambini e che cosa invece sarebbe meglio tenerli all'oscuro e inoltre su um, come si può limitare l'accesso a internet ai minorenni o comunque soprattutto ai ragazzini degli elementari so che non è che si può dire con certezza però ci sono molte probabilità e molti esperti ipotizzano che se Natsumi non avesse mai avuto accesso a questa tipologia di materiale probabilmente non avrebbe mai attaccato la sua compagna di classe la bambina è stata messa in un istituto benché fosse così giovane perché era considerata un pericolo per la società è stata condannata a due anni di istituto nella prefettura di Tochi e poi questa sua pena è stata estesa altri due anni un'altra delle cose un pochino diciamo controverse è stato che la ragazzina nel 2005 ha ricevuto il suo certificato di eh, completamento degli studi elementari Questo ha sollevato un sacco di controversie perché molti ritenevano che questa bambina non dovesse ricevere quel certificato Data la gravità delle azioni che ha compiuto mentre frequentava le scuole elementari Tuttavia sembra che questo sia uno dei modi per poterla riabilitare e farla rientrare magari in un futuro nella società. Nel 2008 è stata rilasciata dall'istituto dove era rinchiusa e le sono stati dati gli arresti domiciliari. Dal 2013 è stata liberata e sta vivendo in una località sconosciuta, cioè non ci ha dato sapere dove, del Giappone, con una nuova identità e un nuovo nome, come una donna libera. Tuttavia questo non è stato la fine di questa storia di Satomi o di questo video perché la reazione che hanno avuto i media è stata a dir poco allucinante in particolare il fatto che comunque era iniziata a girare una foto di questa ragazza che non si sa se fosse realmente lei, questa è l'immagine molti hanno pensato che questa si trattasse di una vera foto di questa Natsumi e tra l'altro anche in internet praticamente ovunque, soprattutto negli anni 2005-2010, che poi erano anche gli anni in cui c'era Death Note, quindi immaginate eh, un sacco di persone hanno iniziato a disegnarla, anche a fare quasi delle specie di manga di questa ragazza e c'erano moltissime persone che erano estremamente affascinati con questa storia, un po' per via dell'età di questa ragazza e un po' per il fatto che il tutto era successo su internet era un po' una novità per quegli anni Qua vi faccio vedere alcuni altri disegni e l'hanno come trasformata in questo personaggio dei cartoni animati. E questa storia è diventata così terribile e cresciuta in modo così esponenziale che l'Università del Nevada ha smesso per un certo periodo di vendere le sue t-shirt perché appunto la gente le usava per associarle a questa ragazzina, che è una cosa assurda, cioè ragazzi è successa una tragedia così grave e la gente pensa a fare questi disegnini, lo trovo un pochino... Scortese. ci sono ancora persone che stanno cercando di indagare su quale sia la vera identità di questa Natsumi al giorno d'oggi e io spero che nessuno la eh, trovi sinceramente la storia è veramente inquietante io trovo inquietante che ci siano delle persone che cercano di ehm, come dire Quasi scherzarci sopra perché disegnare questi personaggi o creare delle fanpage um, Tra l'altro non hanno anche messa come Avete presente quei mod che si usano in certi videogiochi al posto di un assassino eccetera eccetera Ovviamente non sono stati creatori dei videogiochi ma uh, dei fan di questa ragazza Questa era la storia Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video Ciao